Degli occhi bellissimi. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao Tigrotti, perché mi hanno detto che non l'hai detto nell'ultimo video. Quindi ah, è bene, dire non ti vedo in questo vai. ciao Tigrotti! <ride> bentornati, bentornati nel canale di Sebastiano so Seraini. Se carico io? Carico io, ok. Bentornati sul canale di Sebastiano Serapini Oggi siamo qua con Yuriko Tiger e ciao. facciamo un video un po' di corsa. Perché in realtà stiamo per registrare la voce della bellissima Yuriko. <ride> Del, eh, eh, per la canzone di Neverland Che stiamo facendo insieme la canzone di Neverland E se questo video non arriva a 10 minuti A fine video vi mettiamo dei, dei momenti backstage di Neverland <ride> Perché yeah. bisogna arrivare almeno a 10 minuti per video che okay. no, non lo so un po così ah, okay. <ride> mi sembra simpatico. E cos'è che volevo dire? Comunque, no, oggi volevo parlare di una cosa: un argomento un po' divertente. Volevo parlare dei 5 miti del Giappone che, però, ogni volta sui gruppi di Facebook ci si trova a litigare. Nel senso, 5... ma i gruppi di Facebook di eh, italiani che vivono in Giappone sì, sono so. tipo un territorio minato. <ride> non lo so, Io, oh mio dio, Giappone di far scoppiare le bombe. No, non lo so è che ogni volta però voglio mettere le cose in chiaro: dico, facciamo un video apposta in cui di questa cosa perché comunque dovete sapere Giappone secondo me vabbè, non lo dico da giapponica ma lo dico da persona che ha vissuto in Giappone tantissimi anni e che è riuscito a fare un sacco di cose come anche Yuriko penso cioè no sicuramente anche <ride> Yuriko e comunque in Giappone non c'è criminalità mi sento sicuro ovunque è vado vero? e guardate che è una ah, cosa no. veramente importante si sì. eh. sì. no no poi cioè, per una ragazza ancora di più. La prima volta che sono andata in Italia avevo paura di uscire alle 9 di sera. Cioè alle 9 di sera io avevo già paura perché c'era gente che mi iniziava a seguire, ti pedinano, ti possono beh, beh, fare però, qualsiasi vabbè. cosa in qualsiasi momento. Invece in Giappone esco anche in pigiama vestita da è logittima che me frega. Al confini alle 3 di notte proprio non mi se caga nessuno. E questa è una cosa anche poi, comunque, c'è un sacco di cultura, un sacco di festival. Il cibo secondo me è buonissimo. E tra l'altro business. Insider ha posizionato il Giappone tra, tra i primi 20 comunque paesi dove la gente vuole visitare di più sì, al vero. mondo. Tuttavia, Tuttavia, ci sono un sacco di persone che non sono mai stati in Giappone e non ci vogliono neanche mai venire. Che no, state lì, state lì, <ride> sta, state lì, non vi vogliamo. <ride> che si sente non lo so in au... non lo so cosa, proprio qualcosa da dentro che si sente da dover criticare il Giappone o di dire la sua su cose di cui non sono le più ma io competenze. penso, ma io so no ma io... loro ah, non no, è, no, è loro hanno la, vabbè, la conoscenza, la questa so... gente io so perché che ho letto Giappone. su vabbè.it <ride> <ride> <ride> <ride> sì. e i <ride> Giappone sono papapapapapapapapa pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. perché tutti i miti che noi andiamo a dire sono tutte cose che in realtà possono partire da un che di verità che poi mm -hmm. però hanno letto travisato rifatto, rivisto e ed hanno per sicuro alcune cose che secondo me non sono vere E ci abbiamo qua la lista La riesci a leggere questa no. volta? Teraz La steganna Razz Dege? Razzisti ah, La prima eh, che già... Sì. Secondo tu hai avuto mai problemi di razzismo? In realtà sì, sì? L'ultima volta Oddio, che sono <ride> andata ad... no. Già finire il video eh, eh, No, in realtà l'ultima volta che sono andata a Kyoto eh, La mi... volta sì. con un italiano con in Giappone, Sassori. Se non lo conoscete sì. andate a vedere Che è il nostro eh, amico Proprio un giapponese ha preso schizzato di matto Però non aveva capito chi di noi Perché eravamo un gruppo di ragazzi io Una cinese e altre tre giapponesi ah. Chi di noi era straniera lui non, già non lo capiva E quindi... Già, eh. Facciamo un attimo capire chi è la persona, no? E eh. di punto in bianco ha subito detto, ah state dando fastidio perché tu sei straniera e ha detto a una mia amica giapponese e lei giusto... Sempre per l'unica gruppo che ha ma guarda che uno, io sono giapponese e non sono la straniera, comunque stiamo qua come tutti. Beh, però scherzi a parte, però a Kyoto... Varie. Però a Kyoto sì, c'è anche razzismo nei confronti di quelli di Osaka, perché a Kyoto sono super pacati, super tranquilli, invece quelli di Osaka sono... Praticamente. Sì, sì, infatti io preferisco. <ride> sì, vabbè, non, cioè Allora, ho so, sì. avuti però sono molto, molto sì, rari, anche a me io è successo comunque... una volta in treno, però in, in, in, non sapete quanti anni sono qui ormai, sì. cioè un'eternità che sono qua, mi è capitato una volta, ma Sì, succede, però tu ci rimani male, però se si pensa in Italia, in realtà quante volte succede di norma, quindi... sì, eh, sì, sì, sì cioè, nel senso, è può succedere, Italia. però diciamo che comunque ok, può capitare un episodio così, però non è che ci sono realmente dei come si dice, dei reati razzismo no, magari che dico no, degli no, stranieri no. vengono picchiati, la percentuale è molto no. bassa e sì, ti è capitato questa persona a cui non piacevano gli stranieri ma sì, quante sì. invece giapponesi ti sono capitati no, che invece tanti. erano in, non invidiosi sì. no perché... ma sono tutti ammettiti, sì, cioè la testa piccola. Oh, C'hai cioè il naso alto. gli occhi grandi. Hai le ciglia lunghissime. Sì, cioè, sì, le gambe molto. lunghissime. Cioè, è tutto ismo, eh? Cioè, praticamente... È tutto ismo. Noi <ride> siamo <ride> ismi. Però, nel senso, cioè, può partire da un lato di verità. Perché, comunque, bisogna dire che sì. Perché adesso, qua, tutti mi attaccheranno. Perché adesso io già, io già, già faccio i video. Adesso mi organizzo e già penso a cosa potrebbero scrivere la gente su Facebook. dico, ah, avete detto che non sono razzisti. Però ci sono dei cartelli in alcuni ristoranti e bar che dicono, vietato l'accesso agli stranieri. Mm, allora, è sì, è vero, esistono senso c'è magari non so che percentuale è sicuramente molto bassa di giapponesi in giappone che sono un po' razzisti e mettono questi cartelli a parte che devo dire che anche qua c'è una distinzione perché molti di baristi non parlano inglese e magari io so che hanno avuto tanti problemi con dei turisti comunque. però probabilmente ci ha Logan Paul lì dentro e allora <ride> anche io lo metterai fosse un barista giapponese no mi a mio mettermi... che hanno avuto tanti tanti problemi perché ci sono stranieri che parlano perfettamente giapponese sì. e sono qua da molti anni e un giapponese in realtà non lo guarda nemmeno più con un lato che è mai straniero perché eh, no. tanti li scambiano per giapponesi sì, sì, sì, perché sì, sì. quante volte ti sì, hanno detto sì. e l'hanno detto spesso anche a me che siamo half giapponesi forse ah, sarà anche un no. po' il look eh, <ride> però beh, sì si, beh non ci si vedono gli occhi <ride> si sì, infatti io no, si, sì. però avere gli occhi a mano a ma un triangolo <ride> però io devo dire una cosa che vi fa ridere a me un sacco di stranieri che loro le informazioni e sai che faccio? oh mio dio mi stanno facendo un'ampa finalmente una tipa che mi abborda invece no ma perché? No. ma dov'è il coso? poi pigi no te te te te mai mai le le per per no no no no no bella che io no E' eh. e me l'ha chiesto no giapponese. no lo so. no no no no no no me no no no no no no no quindi questa qua, non sapevo nemmeno che io parlassi giapponese. È Fighissima sì. sta cosa. No, però io lo so, io cioè, mi rattrista un po' perché, ok, non mi stavano facendo un Nampasuru, ossia, non mi stavano rimorchiando, però mi faceva comunque piacere che io, Ah faccio parte della cultura. <ride> <ride> e quindi siccome hanno chiesto sia me che lei informazioni su come viaggiare o come andare in giro per il Giappone, vi assicuro che i giapponesi non sono strani e direi che questa è una verità assoluta. Questa sì. E poi bisogna dire un'ultima cosa, vabbè, questo bisogna dirlo, che il Giappone comunque accetta pochissimi rifugiati. Questa è una vero. cosa vera. accetta, no, accetta pochissimi. Si mi rifugiate ed è molto cioè almeno io parlo per me per avere il visto qua so hanno delle regole molto precise e se non vanno rispettate al 100% perché magari anche sì. mandi un documento un po' sbagliato te lo fanno rifare e molta sì. gente prima di avere i documenti perfetti rinuncia a avere il visto Quindi, diciamo si sì, è complicato avere il visto in Giappone, però non credo che questo li vada a definire razzisti solo no, perché controllano chi entra in questo paese sono molto molto precisi e ci tengono alle loro ah, regole esatto e in realtà è come dovrebbe essere ovunque Quindi sono convinta che se, se tu fai vedere ai giapponesi che ci tieni Ti impegni, loro ti dimostrano altri sì sì oh. <ride> sto facendo le foto Vabbè, non è come l'episodio dell'ultima volta che ci spegnevano la telecamera. Vabbè, comunque abbiamo chiarito questo, questo punto. Che quindi vabbè può partire da un che di verità però ne non necessariamente definire i razzisti. Poi il secondo è i giapponesi hanno il più alto suicidio al mondo. Oh, questo basta, non lo voglio più sentire. Mi praticamente io leggo sempre: non che sì. i giapponesi sono un paese stressato che lavorano la mattina alla sera, lavorano più di 15 ore, muoiono di calosi. Sì, sì <ride> appunto, ma, ma sì, ma anche in Italia. C'è qualcuno che si suicida eh. Anzi sì, ma se li a entrare adesso se non <ride> lavora. No, nel senso è triste, esiste, però non è Cioè, a parte che innanzitutto diciamo il Giappone non è il più alto a suicidi. No, non è, è uno dei più alti. Beh, comunque non è neanche più tra i primi dieci. Mi sembra che sia l'undicesimo uh -huh. o lundicesimo, è molto sicuro. No, ma rapidamente è sceso. Eh no, è sceso. Beh, la Corea è alzata invece di brutto. Ma perché devo dire: secondo me sai perché è sceso? Non vorrei dire una cazzata. Però secondo me uno dei motivi per cui è sceso è perché sono venuto in Giappone io. No, uno dei motivi per. Tu riesci, vabbè, se non si ammazza lui, scusa, <ride> con quei capelli. <ride> no, uno dei motivi secondo me è anche perché prima c'era molta più pressione per il lavoro, dovevi sposarti, sì. avere una famiglia, dovevi entrare in una buona università. Adesso comunque ci sono altre Ad opzioni. Adesso stanno iniziando pian piano a essere più morbidi, cioè molto più iniziano Puoi fare iniziano anche la scuola dire, professionale, la scuola... No, inverno. a me piace così, fine. E nessuno dice più niente. Sì, secondo ma, me e lo più vedo più anche più. tra i giocatori, cioè una volta si dicevi sono una cosplayer automaticamente di fuori da qualsiasi mm -hmm. campo dello spettacolo, impossibile immaginabile. Invece adesso. Anche adesso mi invece guardano sempre un po' storto. però poi dicono "Ah, ma che figata!". Eh, Dicevo sì. Sei anni fa ha fatto questo anche in Italia attiva. penso che sia cambiato un sì, po'. È, però, però in Italia non internet. ti ammazzavi. Sì, sì, forse. Che grazie a internet, internet. Non vorrei dire una cazzata, ma mi sembra che la nuova generazione anche l'inglese un pochino la, lo sa Sì, stanno lo sanno molto di più. Sì, perché sì. io delle perché io presento... le mie fan più piccole sanno l'inglese. I mie se fan 15-15 anni, anni sanno giapponi. Giapponi e italiani. Giapponesi. Eh, figo. È bella sta cosa. E invece, giustamente, tutti quelli che hanno almeno 25 anni su, proprio nemmeno Ello. Però penso veramente che si è internet e poi soprattutto anche le serie televisive come Netflix si sì, stanno iniziando guardare pian pianino si sì, se le guardano iniziando. in inglese preferiscono guardarsele con i sottotitoli sì. magari perché fuori il, quello là invece con. Quel... La traduzione in No, di... no, il doppiaggio Guarda, viaggio... io amo tantissimo il doppiaggio giapponese Ma no, negli anime no. Solo ah, non negli anime No, ma io lo guardo solo anche solo Se tipo devo anime. vedere un film coreano Mi va bene guardarlo in giapponese quel... Con il doppiaggio in giapponese Però se guardo un film americano non ci riesco No, perché sono troppo diversi no, Io ho provato proprio... a vedere The Walking Dead in, in giapponese no. No. La cosa diversa è anche proprio la cultura no. O come si pongono Il sì. giapponese comunque non è solo una lingua diversa È proprio un modo di fare diverso Quindi se vedi dei comportamenti americani con una voce giapponese io non ci proprio non ci riesco no no perché fanno ridere no sai che poi anche gli americani specialmente appunto queste serie magari sono anche un po' crudi nel linguaggio no? Dicono ah muoviti con quei p***o Mettici 200 bip e invece in giapponese diventa Masaka Nellishtenno che è inascoltabile. Vabbè, qua massa cavolo dire davvero che cazzo lo stai dicendo? Ma però in sì, molto... che che giapponese che cosa stai le, le parolazze non le dicono non quasi le diciamo mai quindi è veramente difficile. Fastidio. Invece, in americano è tipo qua in questi tre film in particolare. La terza, questa la devi fare te. Tutti i giapponesi amano. Questa ora l'abbiamo già parlato, però ancora non è entrato nella gente. Tutti i giapponesi amano gli anime in manga. Cioè io ho praticamente un sacco di stranieri, sì, questo è un sì. po' per il gioco minchia. quelli vanno qua e dicono vabbè io parlo dei Pokémon e mi faccio un sacco di amici. No, in realtà e... è proprio il contrario secondo, secondo io me. Io <ride> ho un sacco di, di amici giapponesi ma sapete che quasi nessuno ha visto, cioè no, li ha visti da piccolo, magari si è visto Sasai-san oppure Hampaman, sì, sì, però okay. da tutti. Da quando è cresciuto non li ha più guardati io No perché in più anzi Loro si interessano così tanto anche All'occidente che diventano Totalmente americanizzati Sì, nel senso è più facile che i miei amici Hanno visto The Walking Dead come hai menzionato prima Sì che non invece Anche Orange is the New Black per dire che ma che cavolo Cioè tu l'hai mai visto? Sì Eh, Però è strano che un giapponese mi è troppo Sì un giapponese mi dice sì Però ti giuro che magari sarà perché si vedono tante tite No comunque no Non è vero e se ci sono la maggior parte fa ancora un po' fatica a dire sì mi piace questa cosa sì. nelle molte mie colleghe di lavoro cosplayer la maggior parte non seguo più niente no, cioè, no. io l'ho seguito fino alle neve ma tu li guardi ancora invece perché ogni io volta vedo le sue Insta Story quindi guardate. Lei è un'ottava autentica, lei proprio potete crederci. È disastro. Tutto quello che vedete <ride> su Insta Story. Anche casa, tra l'altro qualcuno ha commentato. Vabbè, qua sotto il video di casa tua. Eh, se non ve vi l'avete visto, andate a vedere, c'era praticamente qualcuno ha commentato. Eh voi in Giappone che ve la tirate tanto sull'ordine, eccetera, eccetera. E poi questa casa sembra un asilo nido, tutta in disordine. E anche un buco. Eh, non sono <ride> ricca. No! <ride> Un buco, cioè, poi vivi da sola per il momento, Certo, eh, ma sì, meno che non ci sia fructo. A me provvedà. piace, a me infatti poi scusa, asilo eh, perché a me sono carino. Vabbè. Ma secondo me perché è rosa, no? In Italia poi siamo tutti un po' scicchettosi, che ah, a me mi piace il monocromo un po' come te. Però è eh, <ride> no. Guardate qua. Eh. Me l'ha regalata il PR di, del figlio di Will Smith questa maglia dai, dai. E allora poi l'ultima cosa Il Giappone è carissimo No questa è la penultima anzi La penultima Il Giappone è carissimo è veramente così caro il Giappone E' Sni cioè, Sni perché Tokyo è costoso secondo sì, me Sì sì sì Se, se io adesso cosa, tipo stessi a Nagoya No Nagoya anche mi dicono che è costoso in realtà no, Molto però. meno di Tokyo Sicuramente sì. Ma anche se all'interno di Tokyo vi spostate più po' chiba. Ok ciba è molto più lontano dove sto io però sì. Okay. beh però tipo Se neri ma no, ne è sempre il top sei Saitama. Saitama costa meno. Saitama costa meno perché sei proprio fuori sia che a Saitama e Chiba sono due. Praticamente sono prefetture. No, sei, sei, sei, sì, sì, sono due prefetture. Eh, sì, sì, sì, perché Chiba sì. ken Saitama è quello che è tokyo, tokyo. Ken. Tokyo. Sì. Mm -hmm. eh. però, però alla fine fanno. Cioè, oddio, guarda che ci sono un sacco di persone che anche se vivono ai baracchi vengono ai baracchi, vengono qua col treno ogni giorno quando sì, l'ai. Sì, però nel senso, comunque sono agli estremi. Forse te non, non sai bene che in realtà in 20 minuti tu sei fin eh, sì, sì. io so. E... Io sono sempre stata un po' diciamo Il mio grande problema è il trasporto Secondo me i trasporti in Giappone sono molto più cari di quelli italiani Eh, Ma sai perché? Adesso qua mi sono un po' informato I trasporti sono più cari? Sì e no Perché lo Shinkan Cioè oddio Poi mi hanno fatto vedere si costa di più Ma mia di mezzo? Eh, ma, ma tipo la J.R. è costata La J.R. sarebbe il treno principale La linea sì, che volevo Sì Messe cose tre in Italia però più bella Originariamente costava un po' di meno Perché all'inizio era dello Stato Poi praticamente è sì, andata sì. in bancarotta L'hanno comprata e è diventata prima e adesso no. e hanno ancora dei debiti da pagare, quindi per pagare i debiti la JR è un po' più costosa mentre altre linee tipo prendere. la Seibu costa meno infatti, vero? La Seibu, costa leggermente di meno per me. ma, ma guarda che non costa, 2 sì, euro no. comunque, cioè, Sì, chiaro, no, è sì. vero, è vero Secondo me non. Sì, è vero, perché io sono andata con una linea verso, invece io qua, a me costava molto di più Eh, sì, sì, sì, sì. quindi se... se da prendi. che linea prendi? Con la JR costa tanto, anche lo Shinkansen costa tanto, però sì, lo secondo Shinkansen Secondo me il Giappone è caro abitato. a è caro se prendi i mezzi di boloncincanza in i treni veloci eccetera eccetera è caro se, è vivete, da soli, caro e se vivete da soli e volete comprare le cose al ristorante per esempio la carne sì, la frutta sì, poi. però sì. mangiare fuori paradossalmente sarebbe mangiate... costa molto poco Beh, eh sì, perché costa se voi molto, molto molto anche meno. 5 euro mangiato a Tsukia e in realtà non fa schifo cioè rispetto a un McDonald's no, è ormai. molto più buono e fa anche un po' meglio sì sì eh, vabbè okay. quindi anche il sushi non costa tanto Se lo mangi per pranzo tipo a Mike, Maicon Sì 20, no in realtà col mangiare mi sono sempre trovata bene e Anche facendo la spesa io ero ho appena speso tipo 40 euro perché ho comprato solo frutta e verdure Oh mio no, Dio tonna Cioè con ecco, 40, 40 euro ci sarei no. comprata In media le mele costano tipo 2 euro e mezzo Quindi eh. non ti sei comprata 8 mesi. No, però basta davvero tanto la verdura e la frutta Però anche questa in realtà so perché abiti a 20 mele scusate perché se tu abitassi molto più fuori ci sono mm -hmm. delle catene enormi di supermercati, sì, sì, sì, sì, sì. molto, molto Tipo, se sei merlata, dico Hamamassa, Masa non mi chiude. Ah, no, sì. è? è? Tipo, è quello che rivende per isakai, è questo ristorante, cioè questo, ah, okay. è questo supermercato che rivende per. e, e ha delle porzioni enormi. Masa non mi piace. Però tu puoi comprare, non sono dei sì, supermercati. Sì, sono dei supermercati. Come no? si chiamano? Sì, sono dei supermercati, però in italiano c'è un altro. Ah, c'è un io guardate, altro. Io guardate l'altro giorno, scrivetemelo nei commenti. Assolutamente era per il video delle curiosità, era come si, come, come si dice la cleaning in giapponese? No, non la clinica, eh, cleaning, quando porti le cose a far lavare. La, la lavanderia! Io... Oh mio dio, io ero la, la tintoria, la tintoria, la tintoria e non mi veniva. Infatti gli ho mandato <ride> a Lilletta, l'Inletta quella che fa sempre voice over. E ho scritto la tintoria, la tintoria. E poi, cioè, ti giuro che ho cercato come si dice il posto dove ti lavano le cose e non veniva fuori. Quando a volte uno pensa, ma chi è che ha mai googlato questa cazzo di frase? Sei basta. No, almeno per me. La... No, se vedete, vedete la mia cronologia sono tutte parole che non so dire. Perché adesso devo farmi un po' bene, no? Questi discorsi. Vabbè, Vabbè comunque, comunque è, è cara caro. sì e no. Però secondo me Però se uno abita a Roma o Milano, secondo me gli costa molto di più. Sì, sì, se volete mangiare fuori anche una pizza sì. con meno di 15 euro non te la cavi più adesso sì. nelle città specie. Anche... No. Però in Italia costa pochissimo il caffè. Che invece qua costa un tantissimo. Mm. Ma in tutto, in tutto il mondo in realtà costa tanto. Costa poco in Italia. Vabbè, grazie. È nostro, ecco. Eh no, cantura. ma abbiamo proprio una cultura <ride> diversa. Perché ma. Adesso vi spiego anche perché secondo me Perché in Italia tu ti bevi un caffè esci Poi in Giappone okay. ti devi un caffè allora, e stai, no, là stai là per 5 ore Perché ecco, in Giappone Non capiscono che esistono lì, Le biblioteche e i caffè Quindi deve il caffè si sta sì. un po' Si beve il caffè e si esce Poi invece vedo il caffè C'è cioè, gente anche oggi qualcuno che mi ha detto Parli troppo forte, ero al telefono faccio, Sono in un bar, eh, cioè in un caffè eh... Evidentemente, però mi sono è scusato cioè, Per lì ero là, ti stavo per aggredire E poi aspetta sono in Giappone Sì sì, no, troppo se, mi, so, se qualcuno mi diceva sta fase d'Italia, tipo sarei stato lì così. No, sì, anch'io, però bisogna capire che loro non sono abituati neanche a un tanotto. Però è la sport, straniera, tipo. eh ma ti è fatto strano ah se ne va vabbè <ride> Scherzavo. vabbè no comunque, comunque no è... è caro per modo di dire anche un'altra cosa secondo me la maggior parte che, di persone che vengono in Giappone almeno io parlo da persone che vengono da studenti mm -hmm. non hanno mai visto da solo prima ah è vero sì perché comunque e eh, questo è vero. però non mi è cara aspetta ce l'hai l'appartamento tuo perché comunque Italia? se vivete no. in Italia e... con i vostri genitori e la mamma vi cucina è diverso eh beh, io quando, quando vengo per le vacanze di Natale non spendo mai niente. Scusa, eh, sì, grazie. Scusa. Però. Poi, ultima cosa: tutti i giapponesi lavorano più di 15 ore al giorno. Io non verrei mai in Giappone a lavorare. Oppure, le geisho sono. <ride> Parliamo di lavoro, vabbè, le geishe sono. Non è vero, però sta cosa qua è vera. Tutti i giapponesi lavorano 15 ore al giorno. Questa qua secondo me è vera Questa arriva... è una cosa molto da ditta. Nel senso arriva con un che di verità. Diciamo. Sì, mm... Perché se tu vedi, cioè, tipo, ci sono canali che chiedono direttamente ai giapponesi più o meno tipo quante ore lavora al giorno. e Effettivamente no? la maggior parte che hanno intervistato. Sì, ah, vabbè dici. però dovete capire che questa Beh. anche è un reportage che fanno in tv scusa se io anche dovessi fare un video su YouTube e voglio. Se cioè io chiedo a mille persone e poi faccio vedere solo quelli sì, che. Sì, sì, non... è vero. Perché sì, comunque vuoi fare il sondaggio in diretta. Però dipende anche dalla ditta alla ditta, perché forse sai cosa? Io ho notato che qua se tu devi finire un lavoro. Mm. Non è... Porta quante ore stai lavorando Ce ne puoi mettere due Come ce ne puoi mettere dieci Esatto è vero è Quello è il lavoro che tu devi fare Tu sei stata all'ufficio immigrazioni Quello di Shinagawa Allora fino alle 5 e mezza I numeri non scorrono più Alle 5 e mezza alle 6 Che poi finiscono Vedi i numeri che continuano ad andare Proprio brrr, brrr, Sembra la roulette <ride> Tipo bingo E io ho <ride> detto cavolo da adesso vado sempre alla fine Perché vai la mattina comunque devi aspettare tre ore Vai la sera aspetti comunque tre ore Ma ti fanno 200 numeri Perché quando devono andare i giapponesi finiscono di lavorare sì. diciamo in Giappone eh, comunque la gente che non, sa che non riesce a fare il lavoro ha con abbastanza velocità si presente anche prima al lavoro o sta di più però vero. dovete sapere che comunque sono anche cose vergolette illegali cioè tra i perché in Giappone c'è un sacco di regole che tutelano i lavoratori e che dicono che oltre ore non puoi lavorare che sì, devi prendere il sì. vaccino è vero però poi ti, ti intorno, Cioè il capo mm. non... ma diciamo eh. che ci sono delle persone che dobbiamo prenderti le vacanze ci sono dei giapponesi a cui stai quasi antipatico però i miei amici no, i miei amici No, oh no, però è vero è stato... Eh, lo so, diciamo che esistono Ma come esistono in Ma ci sono sempre La gente strana, però non è che se sentite Uno che è crollato al lavoro e è morto I giapponesi lavorano tutti e muoiono Perché lavorano troppo e nessuno tromba mai Poi è anche sta cosa che mi dà fastidio Nel senso, tu dici che è vera questa? Dalle tue esperienze in realtà i <ride> lavotelli sempre chiedi cioè, se ne so uno ogni tre metri in alto cielo di love hotel eh, è vero quindi capite quindi <ride> secondo ero ma qualcuno ci andrà pure <ride> se no come fanno a vivere no ma infatti ma la cosa divertente e è che comunque i giapponesi relazioni, eh. tantissimo cioè, cosa? Sì, nel senso non è, non è esattamente... Cioè, allora loro hanno un modo di vivere l'amore totalmente diverso. Da però in camera maiali vita. e fuori sono tipo santoni, più o meno così, che mi hanno detto. Però poi, poi a fine video chiederemo a un giapponese la sua opinione su tutte queste cose che abbiamo detto sì, di e sentiremo che, che cosa ha lui da dire. Mistissimo! Sì, sì, eh? No, ma non questa, però gli voglio sapere perché dicono Eh, ma voi parlate dei sono, giapponesi, bah, bah, bah, bah, bah E non siete giapponesi Intanto viviamo qua da sì, tantissimo eh, tempo ecco, io più che la mia esperienza personale Perché eh, non ce la sì, poi di Chiederemo anche un giapponese Comunque cioè, io voglio dire sì. una cosa non... Però la maggior parte, sai, che non fa sesso perché sta anche dal lavoro questo sì, me l'hanno detta volte. Ma diciamo, anche in Italia c'è la gente che non fa sesso perché è stanca dal lavoro Ma no, secondo me, italiani, è Dici vabbè, lo chiederemo in <ride> un giapponese, vediamo che cosa ci sarà. Però in conclusione volevo dire una cosa importante: che non crediate a tutto quello che leggete. E non fate che queste false informazioni o comunque luoghi comuni vi fermano dal voler visitare un paese o vi tirino indietro. Perché sì. verificate se queste cose sono vere. Guardate i nostri canali. Che noi diciamo le cose come stanno. Almeno la nostra opinione. No, però sicuramente un'opinione di persone che stanno qua. Eh. Quando io devo parlare di qualcosa non è che vado a prendere gli argomenti da qualche parte a meno che non siano video ironici eh. Dico quello che so e da, soprattutto da fonti attendibili da sì. persone in cardioma. Non è che noi diamo la verità assoluta No, quello no Però quando leggete il 90% dei giapponesi dai 20 ai 30 anni prova una... questa... Presa dalla famiglia Suricata. Trova una, una, una relazione romantica noiosa. Allora, queste come cavolo fanno a dire la percentuale? Nel senso, sono cose che non me ha senso. Non riusciremo mai a entrare nella testa di un giapponese perché abbiamo una cultura totalmente differente. Sì, loro. Secondo, secondo me, invece, sì. siamo molto più simili di quello che. Alla fine siamo... la carne è sempre carne No, no, però secondo me siamo molto più simili di quello che la gente Però penso all'italiano medio che ha 1200 pregiudizi, anche il giapponese però Ma diciamo appunto, che... La gente va a leggere cose, le news e poi ci crede. quindi va ah, cioè, Ah, succede, questo avrebbe in uno dei miei <ride> Vabbè, comunque, ditemi che cosa ne pensate, poi chiederemo un giapponese Adesso andiamo a registrare Yuriko durato 25 minuti sto video Ciao ciao Andate a vedere anche il canale di Yuri, Yuri, Yuri, Kokomei sì, Ma il mio, venite nel mio Nessuno mi insulta per gli occhi, cazzo E poi mi chiedono ma perché no, non guardi mai frontale? Ma... ma perché sto parlando con te? Guardate che cosa ho da vedere Ciao